Ragazzi, io 5 e mezza vado, parto, vado in vacanza, settimana prossima non ci sono, eh, ve lo dico. Massimo, ma siamo a Lumezzane. Dove? Lumezzane è un comune italiano della provincia di Brescia, in Lombardia, che conta circa 22.000 abitanti. Centro fortemente industrializzato e particolarmente sviluppato nel settore della metallurgia in generale. e della. Sì, è supernova Lumezzane Smart Innovation Festival. Massimo, siamo anche tra gli speaker del B2B Digital Day Comunicare l'Industria. In io e te. uno speech. Tu, tu cosa dici? Io sono una poesia. Ah. Vabbè, già capito, ci penso io, eh? Vai tranquillo, dai, va bene, va bene. Come andiamo? E sotto il maestrale. Il crino ti fa forare. Tac, che ce l'ho.